il Centro d'Arte Mediterranea. Presenta Antonio Madonna. La Lopa. Ogni torrese che si rispetti conosce a menadito la skyline del porto. Tuttavia, alcune piccole e grandi trasformazioni si sono succedute nel corso degli anni. Tempo fa, ad esempio, lungo la diga foranea una macchina di aspirazione faceva bella mostra di sé. I cittadini l'avevano ribattezzata la lopa, ovvero la lupa, per la sua voracità nel risucchiare il grano che veniva successivamente trasportato all'interno dei molini marzoli. Antonio Madonna, uno dei cantori di Torre del Greco, ha fatto della lopa uno dei lie motive della sua produzione pittorica, immortalandola in numerosi dipinti il cui stile, in alcuni casi, è di sorprendente e audace modernità. Questa versione della lopa è datata 1959. L'artista ha da poco concluso gli studi all'Accademia, abbandonati allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e ripresi solo nel 1954. Durante questi anni Antonio Madonna ottiene importanti riconoscimenti a livello nazionale e viene considerato tra i più spregiudicati e moderni artisti napoletani. Di conseguenza, anche un soggetto legato alla tradizione pittorica figurativa partenopea viene completamente trasfigurato. Questa versione della Lopa, invece, è datata 1992. L'artista, concluse le ricerche e le sperimentazioni che hanno caratterizzato il suo magistero pittorico per tre decenni, torna alle origini e trova una feconda e genuina vena ispiratrice grazie al paesaggio, che aveva contraddistinto la pittura dei suoi esordi. Il soggetto è lo stesso, ma le differenze sono evidenti. In un caso, la pennellata è delicata, e modella dolcemente il paesaggio, ammantandolo di un'atmosfera greve e sensuale. Nell'altro la tavolozza non lascia spazio ad alcun tipo di compiacimento estetico, e la pennellata diventa ampia. Anche l'impianto compositivo è agli antipodi laddove si può ammirare la classica costruzione del maestro su tre livelli, mare, architettura e cielo, raccordati dalla Lopa, nel dipinto del 1959 la Lopa stessa si impone all'attenzione dello spettatore, grazie ad un audace primissimo piano, che sembra quasi far scomparire il resto del dipinto. Due dipinti totalmente diversi, che hanno in comune la maestria dell'artista, che si disimpegna egregiamente nel trattare lo stesso soggetto, adattandolo al suo sentire artistico del momento. Antonio Madonna. La Lopa, 1959. La Lopa, 1992.